Giada che bello, oggi registriamo le puntate sì, con, con i nostri super zaini Ma il che tuo bello. è davvero bellissimo Eh lo so, lo ci so Ci sta guad... proprio tutto dentro È bello perché poi se c'è della luce Ragazzi ci vediamo tra poco, noi adesso dobbiamo cambiare eh sì. Inizia la puntata Ciao Ciao! Guarda qua la luce Wow Trongia. ragazzi e bentornati al Gormiti, Gormiti Show! Show! Gianni hai visto la super novità? Sì! Le mascherine dei Gormiti! Sì Giada sono contentissimo e io ho subito comprato la mascherina con i quattro Lord allora abbiamo Lord Trition, Lord Titano, Lord Carrion e Lord Helios così quando vado in giro mi sento sempre super gormitico io invece guardo un po' ne ho bello, già prese no? tre ho bello. scelto questa qui che guarda la tua quella con riff, questa. Ah, e poi ne ho un'altra che è ancora chiusa. Così ogni giorno posso cambiarne una. Certo, e perché non ne hai anche una quinta, una sesta? Perché ne hai così tante? No, Uff, ne ho quattro. E perché? Uff, fai uno solo uno. Johnny. Eh. Facciamo una cosa. Sì. Se fai il bravo. Alla fine dell'episodio posso regalartene una, ma soltanto una! Sì! Questa cosa, Giada, mi piace tantissimo e poi lo sai che io sono sempre bravissimo, combino qualche pasticcino, ogni, ogni tanto, ogni tanto, però sarò bravissimo, quindi amici correte nel vostro negozio di giocattoli a comprare subito le mascherine gormitiche! O altrimenti in cartoleria o libreria! Eh sì, ah Giada, è eh, in questo periodo intanto che ci siamo, quindi Oltre a mettere la mascherina, cosa bisogna fare? Eh, bisogna igienizzare le mani. Giusto, è una sorpresa per te e per tutti gli amici che ci seguono. Guarda un Qual? po'. L'igienizzante dei gormiti! No, ma tu lo tenevi nascosto perché volevi tenertelo tutto per te, vero? Giada, Giada, non era nascosto, era qui insieme ai giocattoli, insieme ai collezionabili. Non l'avevo vista. E eh, sei, sei diventata un po' cieca. Guarda. Posso provarlo? Sì, certo! È buonissimo! Eh, così, ci igienizziamo le mani e possiamo subito giocare, giusto? È vero, hai ragione! Ecco, ecco, a proposito di giocare, eh, sono un pochino arrabbiato. Perché? Perché, perché non abbiamo continuato il fumetto gormitico dell'altra volta! Johnny mi ha rovinato la sorpresa, io, io volevo leggerlo insieme a te per vedere come finiva! Quindi lo continuiamo? Sì! Sei pronta? Sì! Oh eccoci Giada, finalmente con... È arrivato il momento eh, Finalmente continuiamo il fumetto Ti ricordi dovevamo rimasti? Praticamente. Vai per un breve assoluto. Allora praticamente Riff aveva detto che c'era l'estero le al di là del lago Allora Aaron, che sai che lui è coraggioso Si è lanciato nel lago e poi è successo un pasticcio Perché non riusciva a più a uscire fuori Mi ricordo, insomma. mi ricordo Insomma continuiamolo e vediamo un po' come va a finire Dai, continuiamo Sei pronta? Prontissima Ok Tifon spinge i quattro guardiani oltre il lago Iha! Squash! ma ad attenderli c'è ancora l'impossibile scalata Trek però sa già cosa fare Forza della roccia! Combatti Karak! Con un potente colpo sferrato con i suoi pugni rocciosi Karak provoca una scia di stalagmiti che permette ai guardiani di arrampicarsi agevolmente sulla parete Crea una scala di roccia per favore Spacca pietre! Questa è fatta! Ora tocca a te Igor! Potere del ghiaccio! Combatti, Diakos! Puoi aiutarci, gelando la cascata? Detto ghiacciato! Lampo glaciale! Accumulando la sua energia in un'enorme sfera, Diacos scatena contro la cascata una potentissima magia congelante! Bella idea, eh, ma adesso come facciamo a passare dall'altra parte? Testa vuota! Non avere il fuoco addosso! Energia del fuoco! Combatti Vulcan! Tranquillo, guardiano, Ho già capito. Magma, sfera! Vulcan raccoglie il potere delle fiamme in una sfera di magma dall'incredibile potere esplosivo che scaglia contro la muraglia di ghiaccio. Aprendo un varco! Uffa! Le avete proprio pensate tutte! Su, non fare i capricci! Lasceremo a te l'onore di recuperare il frammento! non prendertela troppo comoda ho paura che... Icor non riesce a finire la frase perché da un portale d'ombra escono Cryptus e Gred <susurra> <susurra> te l'avevo detto Cryptus, lasciamo a loro tutta la fatica <susurra> avevi ragione Gred, ora sarà come rubare una caramella a dei bambini il fortissimo Darkan avanza verso i guardiani ma <susurra> Il muro di ghiaccio collassa sotto la spinta dell'acqua della cascata, portandosi via i due seguaci di Voidus. Ecco, appunto. Questa proprio non me l'aspettavo! Sì, e stavolta li abbiamo battuti! Senza nemmeno muovere un dito! Beh, senza dubbio per loro è stata una cascata di stile! Ora però eh, siamo bloccati qui dentro! Eh, Giacos, non è che potresti. Eh, sì, anche tu, Vulcan! Quei Darkan proprio non sanno rispettare il lavoro degli altri eh Già, per colpa loro dobbiamo ricominciare tutto da capo <ride> <ride> Eh, wow, Giada, queste storie gormitiche sono troppo belle! Sì, mi piacciono un sacco! La rileggiamo? La rileggiamo? Eh no, abbiamo appena finito di leggere, adesso è arrivato un altro momento, Gianni! Quale? Il momento della sfida! Ah, è vero! C'è la sfida con i nuovi collezionabili! Sì, che sono bellissimi! La Io nuova li sto wave. già collezionando tutti! Voi, amici, avete preso la nuova wave dei collezionabili, mandateci le vostre foto, eh! Perché noi poi le mostriamo nella bacheca gormitica! Sei pronto? Io scelgo, eh! Sì, questa con la vincente! lo vedremo, vediamo un pochino oggi vincerò con lui, sono sicurissimo wow. adesso vi dico che ho trovato, non sbirciare non sto sbirciando, io ho trovato Krios <ride> è una risata un po' cattiva, io ho trovato Omega Lord Voidus wow. Prema Giada eh lo so fa un po' paura come... Sulla card che numero hai? Allora sulla card carissima Giada Ho <ride> il numero 9 mm. eh, Io ah. ho il numero 6 Sento già odore di vittoria Non è ancora detto eh senti, Non è senti? ancora detto Buono wow. Sa di slogan, la Cos vittoria Cos'è sotto il piede? Okay. Eh, sotto il piede Io <ride> ho il numero 9. 6 più 3 fa 9 Io mi dispiace Non so come dirtelo Ma hai perso Hai perso di nuovo perché sotto il Non ci credo Ho il numero 7 Fammi numero, vedere Ho il numero 7 ho il numero 7, Giada! Ma com'è possibile? Ma secondo me tu hai qualche trucchetto? Allora, cioè, non, ho, non, ho tru non ho trucchi, non ho trucchi, sono bravo, mi sono allenato. Allora, io ti ricordo, sì. mi sono travestito da cucinella d'oro. Sì, dilata, mi ricordo. Da indiano, eh, da bambino. Anche io mi sono travestita, ti ricordi? Sì, ma da, eh. da, da, da mosca ti ritravestita. Eh. E, e, e, e io dico, ma, ma, ma puoi allenarti una volta e vincere? Beh, allora, guarda, quest'estate in spiaggia mi allenerò tantissimo. Vedremo e a, settembre. a settembre. Ti sconfiggerò, ne sono sicuro. <ride> Già, non dire queste cose che ci credono. Amici, è arrivato il momento della bacheca, bacheca gormitica! ci sono arrivate delle vostre foto e dei vostri disegni e insieme delle dediche insieme esatto delle dediche. la prima foto è di Ale e hanno, hanno mandato la foto del loro slogan. poi c'è Emanuele con la sua collezione gormitica ma Giada proseguiamo per ordine allora critica. Ale e Ricchi, ci scrivono riferendosi alla puntata dello slogan. ciao Gianni e Giada dopo aver guardato la puntata abbiamo preparato lo slogan ed è venuto buonissimo grazie per la vostra ricetta Ale e Rikhi 9 e 5 anni secondo me se lo sono mangiato proprio tutto ma è tantissimo possiamo venire anche noi mangiarmi un pezzettino e cosa possiamo fare Gianni? Mm. potremmo farlo per merenda, così ce lo mangiamo tutto quanto sì questa, questa è una cosa gormitica voglio fare, la voglio fare e poi abbiamo Emanuele con la sua collezione super gormitica e ce la dedica allora, eh sì e um, anche la super bracciale gormitica allora questa. ci scrive ciao Gianni e Giada vi seguo sempre vi invio dei disegni una lettera e anche una foto con la mia collezione di gormiti vi abbraccio Emanuele grazie. Grazie. grazie allora vediamo un pochino cosa ha disegnato ok vai ha disegnato me eh. Insieme ad Electrion e Lord Titano, eh perché sì. sa che mi piacciono, guarda eh sì, eh sì. che belli! Sì, e sa che anche a me piace Lord Carrion, quindi di conseguenza ha disegnato Johnny, Lord Carrion e Lord Carrion Mecha. E, e poi ha disegnato Lord Voidus contro Lord Electrion. Sono dei disegni davvero bellissimi. Continuate a mandarceli, eh! Sì, mandateli a gormitishow.gormiti.com e noi li mostriamo in puntata esatto. e anche tutte le vostre foto. Giada, sta per finire la puntata. Eh. Dove, eh devo, sì. dove devono seguirci i nostri amici? Dovete continuare a seguirci sui nostri social. Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Giusto, iscrivetevi al canale perché, come sempre, ci sono un sacco di sorprese gormitiche. Giada, un saluto da Jonny. Eh, e... No, aspetta Johnny. cosa ti avevo promesso a fine puntata? Allora una pizza, poi... No, io non ti ho mai promesso nessuna pizza. Sì, invece me l'avevi promessa. No, pensa bene, ricordati. La mascherina. Esatto. Uh. Se facevi bravo ti regalavo la mascherina. E io ho fatto il bravo e quindi mi regali. Sì! Ho sì. scelto di, di regalarti questa di Riff. Sì, quella di Riff. Hai visto che bella. E mi piace un sacco il Riff. Perché anche del tu ne hai due, puoi cambiarle. Bambini, la mascherina di Riff. Bellissima. Adesso la uso, andiamo fuori un pochino, la metto. Va bene. Va bene. Un saluto da Gianni. E Giada. Ciao. Ciao you <laughs>